Buongiorno e bentornati nel nostro canale su YouTube. In questo video vedremo una lente con base, una lente molto buona, di ottima qualità, che permette di lavorare con le mani libere. È molto ampia come lente, ha una bella base e la lente si può direzionare. Va bene anche per leggere libri, giornali,